Un saluto agli amici e le amiche del canale Cina CinaDeals che ci ospita e in particolare all'amico Pasqui eh, Iscrivetevi anche al canale YouTube Revotech dove troverete le eh, recensioni sugli smartphone a mio parere migliori del, di tutto il panorama YouTube le più oneste sicuramente Il box di oggi è un box Android Io attualmente sono collegato a Android Auto in modalità wireless sfruttando il box Android che ha questa funzionalità e um, andrei adesso a vedere il box che oltre ad Android Auto, Auto, Android Auto wireless fa molte altre cose. Eccolo qua, vedete? Questo è il box questo è il suo amico AA Wireless che mi accompagna sempre in auto il box ha questa scritta che non è stampata ma è proprio luminosa eh, di notte lo vedrete, è una, è una figata assoluta vederla, vederla di notte è molto solido, è ben costruito ha mh, una porta HDMI in uscita una per la sim e una per l'espansione della memoria non ci sono altre porte ha il GPS integrato Processore Snapdragon, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna. Siamo al top a livello hardware per i box. Non troverete, difficilmente troverete qualcosa di meglio. È molto potente. Visto questo, torniamo a noi. La macchina lo riconosce come se io avessi collegato un iPhone. In realtà io ho un Samsung con Android 13 il box c'è in riproduzione vedete una spotify ma ci sono tutte le chiaramente tutte le, le app di tutte le app di android auto che potete installare usciamo da android auto che funziona perfettamente in, in modalità wireless e andiamo alla schermata principale del box um, colleghiamolo al wifi vedete Così approfittiamo anche per vedere un attimo le impostazioni, accendiamo il wifi, lo collego al wifi della mia macchina, anzi si collega in automatico e siamo connessi ad internet, quindi il box si può collegare ad internet o attraverso una rete wifi che nel mio caso è data dalla macchina o attraverso la, il vostro smartphone che fa hotspot o attraverso la sim dati che potete inserire qua. Ora quindi siamo connessi via Bluetooth e siamo connessi ad internet. Eh, il Bluetooth serve qui per fare le telefonate, per accedere alla rubrica del telefono, per la lista delle ultime, eh, delle ultime chiamate adesso non, non, per fare le, le telefonate io ho già provato ehm, però se la faccio mi salta, mi salta il video la registrazione video e chiaramente sentirete con gli autoparlanti dell'auto la chiamata e l'interlocutore vi sentirà perfettamente già che ci siamo vedete il gps del box che sta fissando tranquillamente una scorsa alle app presenti vedete c'è netflix io non ho l'account, però per chi lo ha c'è Netflix. Vedete, nessun lag, nessuna problematica. Play Store, quindi tutte le vostre app pagate non le potete scaricare o usufruire dal Play Store. Le app, quelle moddate, invece le, mh, le trovate esplorando il vostro box quindi vanno inserite nella sd del box e poi da qui le potrete installare youtube funziona senza problemi anche in movimento anzi no scusate questa è youtube music che io non uso ecco qua youtube corea portogallo vedete partito subito senza nessun problema Allora, questo box è simile anche a uno che ho già, ho già recensito, che troverete, um, che adesso non, non, ricordo, non ricordo il, il nome. So, sono box che fanno quello che fa uh, CardSyphe, quello che fa a, a wireless, uh, cioè collegano il vostro smartphone ad Android Auto in modalità a wireless e per fare questo appunto bastano una spesa dagli 80-100 euro questo box che costa il doppio però fa il doppio delle cose potete appunto avere un vostro play store vedere Netflix in movimento, vedere YouTube in movimento cosa che Android Auto non vi permette eh, riprodurre musica e video lanciandola dal, um, da qui quindi sono box che costano però sono box che fanno molte molte più cose, eh, a voi eh, la, eh, la scelta, eh, ci vediamo nel prossimo video e eh, in descrizione vi metterò i link per l'acquisto, c'è anche Paypal ed eventualmente se mi sono dimenticato qualcosa ve lo scrivo in descrizione, ciao a tutti!